Sinergia 2021, siamo qui a margine dell'evento con Mattia Schirru, on office. Mattia, cosa ti porti via eh, da questo evento? Che esperienza è stata? Ma sicuramente una grandissima opportunità di aggregazione, eh, specialmente dopo un paio d'anni in cui ci siamo trovati soprattutto noi di on office che abbiamo siamo sbarcati mi piace dire usare questo termine sul mercato italiano proprio agli albori della pandemia per cui per questi due anni ci siamo trovati a confrontarci con tanti professionisti e partner del mercato immobiliare attraverso videochiamate per cui è stato bello finalmente incontrarsi di persone associare un volto alle persone che abbiamo incontrato solamente Attraverso uno schermo sicuramente. Hashtag ripartenza un po' il claim di questo, di questo evento, come si coniuga con la tua azienda? Ripartenza, ripartenza perché come abbiamo detto prima soprattutto alla tavola rotonda e abbiamo mostrato attraverso il workshop eh, questa pandemia ha segnato forse un momento importante comunque per, per il mercato del digital e della digitalizzazione del, di cui noi ovviamente facciamo parte, eh, per cui gli obiettivi per questo 2022 sono, sono grandissimi, ormai ho il 2022 che è alle porte e vogliamo essere sicuramente parte integrante di quello che è il mercato immobiliare dell'Italia. Possiamo dare appuntamento a chi ci sta guardando che OnOffice sarà presente anche a Sinergia 2022? Molto volentieri, assolutamente sì.